Grazie Presidente. La dichiarazione di voto della maggioranza e di astensione, semplicemente perché, eh, fermo restando eh, il fatto che eh, desideriamo anche noi equiparare il trattamento per quanto riguarda l'oggetto del regolamento che stiamo trattando, eh, equipararlo tra tutti gli operatori e quindi eh, non operare una disparità di trattamento, riteniamo anche alla luce del fatto che sono rimasti in piedi degli emendamenti con parere sfavorevole, riteniamo di dover eh, condurre un lavoro eh, di nuovo in commissione, insieme ovviamente alle parti che vorranno partecipare, e aggiungere eh, a maggior ragione, così come è stato ho, insomma, parlato anch'io eh, in aula con, eh, con persone ovviamente del settore che volevano dare il loro contributo, a questo punto accoglieremo a più, a più ampio raggio eh, il tutto e ovviamente lo riporteremo in aula con eh, i dovuti pareri favorevoli perché la maggioranza ritiene di non poter e di non dover votare nulla che abbia pareri non favorevoli. Grazie.